andiamo a creare un account Evernote con Android immaginiamo di essere sul nostro tablet crea conto è in realtà la, la voce che serve per creare l'account mettiamo un indirizzo di posta elettronica Scegliamo un nome utente e poi andiamo, si inizia a usare Evernote. Ecco che siamo già nel nostro primo tacchino. Si chiama di default taccuino di con il nome dell'utente. Andiamo ad aggiungere una nuova nota. Diamo un titolo. Attività. Chiediamo agli studenti di riassumere le informazioni che si possono ricavare da una serie di fonti abbiamo 1 questa parola per noi è particolarmente importante e quindi la evidenziamo in grassetto per esempio poi Mettiamo, per esempio, le caselle di controllo. Potremmo dire che il lavoro sarà individuale. che verrà valutato una verifica oppure che sì di un raccoglio di appunti per una verifica successiva e in questo modo io posso andare avanti a scrivere e a dettagliare anche tutta l'attività una volta che io, qui ho degli elementi di formattazione di base insomma il rassetto, il, il corsivo il sottolineato l'elenco numerato, l'elenco puntato e la casella di controllo una volta che ho finito questo documento lo salvo con il segno di spunta e vado ad aggiungere al mio taccuino posso farmi dare ulteriori suggerimenti da Evernote cliccando su quella specie di simbolo di altoparlante posso eh, scegliere di condividere con qualcuno questo taccuino aggiungendo le persone Attraverso il mio edit posso scegliere se visualizzare note e attività e condividere tutto o meno. Quando sono sulla singola nota. Posso condividere la singola nota, perché quella era la condivisione invece di tutto il profilo, diciamo, di tutto il taccuino. Eh, la singola nota posso condividerla copiando l'indirizzo che posso poi inviare via web, via, via email o in tanti altri modi oppure posso pubblicare su Facebook, copiare negli appunti, mettere su Drive o su Twitter inoltre posso inviare copia via email, posso selezionare il testo per potermelo copiare e trasferire in un altro programma posso aggiungere dei tag che mi aiutano a ricordare l'argomento per esempio ho taggato questo documento con la parola attività posso aggiungere anche immagini posso scegliere di selezionare più taccuini, tra più taccuini quello in cui voglio mettere la mia nota se ne ho più di uno un taccuino lo posso aggiungere così vado su taccuini e aggiungo col tasto di aggiunta secondo taccuini In questo modo, quando io salvo una nota, mi, mi si pone il problema se salvarla in uno o nell'altro. E quindi adesso, per esempio, creo una nota all'interno di questo taccuino. i propri appunti con un compagno ed ecco un esempio di nota che viene inserita soltanto nel secondo taccuino infatti se torno all'inizio vedo che ho due taccuini, ho tre note se vado sui taccuini uno contiene due note e l'altro ne contiene una sola posso anche fare delle note audio anche le note audio hanno una, um, un titolo Nota audio 1 A questo punto la salvo cliccando sul simbolo dell'altoparlante questo audio una, un titolo Nota ecco così posso sentire la mia nota audio e intanto potrei avere qui il testo da leggere avevo aperto un taccuino e quindi la nota audio è finita nel taccuino principale, quello di GenWeb 2.002. Ah. Così posso visualizzare tutte le note. Andando sulla singola nota, io posso anche modificare la sua appartenenza al taccuino attraverso Sposta nel taccuino. Seleziono il secondo taccuino, do Ok. E così la vado a spostare con questa questo simbolo della graffetta invece posso importare dei file scegliendoli tra le varie cartelle e con questo è tutto buon lavoro con Evernote